Allora, un, un abbraccio a tutti quanti, un abbraccio a tutti quanti voi. Sono qua per un video come, come spesso di sostegno, un video di sostegno per eh, continuare a navigare nel momento presente, nella maniera più forte, luminosa, perché di questo c'è bisogno adesso, e, e, e potente potente. Allora quello che sto sentendo e percependo da un po' di tempo, no? da un, due o tre mesi e si sta addensando, si è addensato sempre di più e vorrei adesso scioglierlo con questo, eh, questa fine di febbraio che prelude all'arrivo della primavera, ma siamo nel momento più freddo, più freddo nella nostra cara Italia. Vorrei in qualche maniera sfruttare questa corrente che sta rinascendo, che sta andando verso la nostra primavera per sostenere eh, tutti i guerrieri che in questo momento hanno sulle spalle una sorta di peso veramente oscuro che grava sulle loro cuori e sulle loro anime il peso è eh, derivato ovviamente da un'azione voluta di forze eh, diciamo non materiali ma eh, che si muovono eh, inconsapevolmente nella direzione dell'annichilimento, della distruzione. Queste forze si condensano e si condensano in questo momento nella cosiddetta, io la chiamo, la depressione del guerriero. La depressione del guerriero è il momento che eh, segue la battaglia laddove la battaglia non ha un chiaro esito. E in questo momento sembra essere proprio così. Ovviamente no, il, lo, il ritorno alla pseudonormalità è una cosa che grava sui cuori di tutti coloro che si sono dannati, hanno combattuto, hanno fatto sacrifici, hanno perso sostanze, tempo, energia, relazioni. Uh, per difendere la libertà e io dico lo spirito perché la libertà è la condizione per lo spirito e lo spirito è la condizione per la libertà, sono legati libertà e spirito, si sovrappongono quasi interamente e costoro tutti questi fratelli uh, in questo momento si guardano attoniti intorno con, oscillando tra il disgusto e appunto la tristezza e il dolore di non capire che cosa è successo perché sembra che tutto eh, abbia cancellato questi tre anni eh, difficili, dolorosi, ma anche, anche, e questo va detto, entusiasmanti per le potenzialità di cambiamento che avevano. La domanda quindi è che cosa è successo? Non c'è più il cambiamento, il cambiamento non avverrà mai. Nulla ha senso, mi ha detto un amico in questi giorni. La verità è che nulla ha senso. L'universo è un caos, un turbinare caotico dove nulla ha senso. Non ha senso lottare per eh, la luce, non ha senso lottare per l'ombra, non ha senso lottare, è solo un enorme caos questa è la depressione del guerriero questa è la depressione del guerriero fratelli miei ma è importante che io vi ricordi alcuni punti straordinari che eh, devono, devono in qualche maniera aiutarci per per transitare in maniera potente anche attraverso questo momento così particolare allora quando si inizia un percorso di crescita spirituale o quando si accelera un percorso di crescita spirituale, come è successo in questi due o tre anni, quel percorso è un percorso di crescita spirituale, non è un percorso di crescita materiale. Questa distinzione è molto importante che la ricordiamo. Sebbene in quel momento spirito e materia eh, hanno incrementato la loro danza apparente per cui tanti di voi se da una parte hanno perso cose dall'altra le hanno acquisite e sembrava che stessero nascendo anche nella materia nuove cose nuovi momenti nuove affermazioni nuove strutturazioni nuove alleanze nuove modalità nella materia di condurre la vita adesso tutte queste strutture fanno fatica perché tanti esseri ancora confusi che le hanno sostenute nel, nella, paura, nella paura, ora stanno tornando nel loro tepore eh, semi-morto, semi-vivente e eh, tolgono il loro sostegno a queste eh, strutture. Allora, io la prima cosa che vi dico eh, a chi di voi vede questo, abbiate fede perché una, un movimento spirituale non può essere fermato e non c'è dubbio che la nostra sofferente ma meravigliosa terra deve evolvere, deve crescere, non può andare avanti così e quindi di conseguenza cambiamenti ci saranno e come, ma è anche, anche nel nostro interesse se questi cambiamenti adesso si interrano e vanno un po' underground, perché perché l'occhio era caduto troppo pesantemente, vi voglio ricordare questa metafora meravigliosa dell'occhio di Sauron, nel, nel famoso eh, percorso degli anelli di Tolkien, no? il, il nostro grande, eh, la grande epopea del Signore degli anelli, in cui c'è quest'occhio che non deve puntare la sua vista su ciò che... deve essere distratto. Ebbene, in questo momento l'occhio può essere distratto eh, questo perché certe cose possono andare underground, sottoterra e questo è importante, non lo sottovalutate. Ovviamente questo significa per certi versi anche fatiche maggiori, perché viene tolto il sostegno dalla materia, le cose non sono più apparenti, le persone aderiscono con più difficoltà, ma questo non significa perché i processi che sono iniziati non possono fermarsi, possono rallentarsi, andare in una specie di una sorta di piccolo letardo, ma non possono fermarsi, perciò abbiate fede che davvero, davvero, comunque accadrà e presto che le vostre cose ricomincino a muoversi, ma in questo io quello che voglio dire è che è importante proprio, mi sono segnato una serie di, di punti che voglio condividere con voi che sono venute da, da, da, da, da voci, da visioni proprio. È importante che ricordiamo una serie di cose. Allora, prima di tutto l'attaccamento. Cioè una cosa fondamentale, una cosa fondamentale che dobbiamo ricordare è che il percorso spirituale di crescita prevede il superamento dell'attaccamento. E non è un attaccamento, fratelli miei, quello eh, che noi potremmo avere a tutto ciò che si è creato anche di meraviglioso in questi tre anni dobbiamo avere la forza di lasciarlo andare ed eventualmente lasciare che vada in quiescenza, che vada, che vada in eh, letargo, se questo è il momento. Con la fede e la fiducia che ciò che è avviato non si può fermare, ma non dobbiamo stare attaccati a ciò che anche di bello nell'orrore di questi tre anni si è creato. Non dobbiamo stare attaccati. Importante poi che tutto questo molto spesso è legato anche al sostentamento della materia. No? Altro punto, sostentamento della materia. Molti hanno iniziato attività, cose, ed erano entusiasti di come la gente sostenesse, perché l'economia reale è quella di persone che per interesse vero, autentico, reale, sostengono attività meravigliose, nuove, con nuovo spirito e tutte queste hanno cominciato a faticare, tranne rari casi, a zoppicare, eh, ma questo è il sostegno della materia e anche questo noi non dobbiamo dimenticarlo e non dobbiamo rimanere attaccati a questo sostegno della materia, è l'occasione per dirci ma alla fine Posso io essere attaccato, se veramente il mio percorso è di crescita spirituale, posso essere io attaccato a questa mia attività, a questa attività qua, eccetera. Certo, se ho creato qualcosa di bello è evidente che ha bisogno del sostegno materiale e quindi è evidente che in questo momento possa ridurre la sua dimensione, no? Eh, io penso alle tante strutture, scuole, parentali, eh, attività seminariali e magari si richiede di ridurre un attimo, di, di, eh, di sospendere, di eh, eh, rendere più dolci, eh, rarificare, cambiare la modalità. Ecco, cambiamento. Questa è l'altra parola fondamentale che vi voglio, vi voglio sottoporre. Crescita spirituale eh, significa andare verso la capacità di non attaccarsi e quindi di cambiare, cambiare. Non abbiate paura, fratelli, di cambiare, di ascoltare quello che sta succedendo e cambiare. Abbiate fede che ciò che di valore voi avete rafforzato e scoperto in questi anni rimarrà e crescerà, ma non abbiate paura di cambiare ascoltando questa stagione. È una stagione, è una stagione, e come tutte le stagioni deve volgere al suo termine, perché altre ne verranno. Nel frattempo ascoltatela, non ha nessun senso per il calore che avete provato d'estate uscire nudi d'inverno ascoltate e siate disponibili al cambiamento perché questo è il massimo livello di disponibilità spirituale, siate disponibili al cambiamento. L'altra considerazione importante con questo io veramente voglio in qualche maniera chiudere il mio piccolo video di sostegno è la consapevolezza che sebbene questo sia un'immensa danza e un gioco meraviglioso, in cui in questo spazio tempo noi ci schieriamo con queste forze e danziamo in questa direzione, in realtà è tutto un gioco, comprese le forze oscure, è tutto un meraviglioso, grandissimo, enorme gioco e il mondo è perfetto così com'è ora. Per cui cercate di essere in ascolto nel qui e ora, adesso, nel tempo presente. Perché è quello quello che vi si presenta come amore immediato. Cercate di essere innamorati ora, cercate di amare ora. E non lasciate che questa onda invernale, in senso metaforico, ma anche reale, vi appesantisca troppo il cuore. Da una parte è normale, siamo esseri umani incarnati nell'umano, e quindi è normale che, che, che ci guardiamo attorno esterrefatti e attoniti con le tante domande dell'umano. Quindi questa depressione del guerriero è normale, ma poi ricordatevi sempre che una depressione va bene finché dura poco. Dopodiché alzate il vostro sguardo, innamoratevi di nuovo, amate, cambiate, fluite come l'acqua, siate come l'acqua e come il vento, fluite forti, potenti nel qui e ora con la convinzione che questa crescita non cesserà, non può cessare. e nella natura delle cose. Questa è solo una stagione che prelude ad altri cambiamenti molto importanti. Sappiate ascoltare, sappiate cambiare e umilmente rinunciate all'attaccamento che spontaneamente la materia continuamente ci propone perché è nella sua natura proporci l'attaccamento, ma è nella nostra natura invece rigettare questo e trovare il punto di equilibrio in cui costruiamo nel mondo. Ma siamo slanciati verso le forze dello spirito che chiedono la morbidezza, l'ascolto, la danza con la realtà. Innamoratevi. È solo lì il trucco. Innamoratevi. Vi abbraccio e vi sostengo sempre.